Perché in open data? Perché dobbiamo incentivare la confrontabilità Se io vado ad imbrigliare i bilanci in pdf magari scansionati Beh allora ci vuole qualcuno che si prenda la briga di dedicare molto tempo della sua vita a confrontare dei dati che di solito non sono confrontabili, se invece è in open data probabilmente basta realizzare uno script, ma qui, eh, come dire, Roberto mi è maestro e sarà molto più semplice farlo. Articolo 6 vi ricorda che voi siete tenuti a garantire la qualità delle informazioni, che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui voi pubblicate sul sito, dei dati e dei documenti, implicitamente ne certificate la conformità agli originali in vostro possesso. Cioè la pubblicazione sul sito è qualcosa che non solo deve essere fatta, ma è una cosa che una volta fatta comporta delle responsabilità particolari, cioè è come proprio se ci fosse una vera e propria attività certificatoria dietro quel tasto pubblica che voi fate. Ma la cosa ancora più interessante è che poi, ci dice il comma 2 il coma 1 lo leggiamo assicurando l'integrità, il costante aggiornamento la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità di cui vi ho parlato ma la cosa divertente è che conoscendo le amministrazioni italiane il legislatore dice visto che le amministrazioni dicono eh, ma per fare questa cosa io ho bisogno di molto tempo eh? e quindi potenzialmente crea un alibi per l'inadempimento allora il secondo colma dice l'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni diffuse non può in ogni caso costituire motivo per promessa o ritardata pubblicazione dei dati quindi dovete farlo presto e dovete farlo bene eh, l'open data, l'abbiamo detto articolo 7 per quanto tempo dovete pubblicare i dati? tra un po' vedremo, vedremo quali dati li dovrete pubblicare per almeno 5 anni cioè dovete pubblicare tempestivamente quanto li avete e dopodiché i dati della sezione amministrazione trasparente devono essere per almeno 5 anni nell'archivio corrente quindi immagino che voi dovrete avere questa amministrazione trasparente eh, avrete delle voci che sono tassativamente individuate dalla tabella A nell'ambito di ciascuna di quelle voci probabilmente li dovrete catalogare per anno perché altrimenti eh, ve li perderete quegli atti immagino che un ordine cronologico ci possa essere dove lo dovete pubblicare? Lo dovete pubblicare in una sezione amministrazione trasparente che sostituisce, perché vengono abrogate, le precedenti sezioni trasparenza, valutazione e merito, operazione trasparenza e amministrazione aperta. Esiste un'unica voce dedicata all'informazione di trasparenza che si chiama amministrazione trasparente. Cosa dovete pubblicare? Anche questo è divertente. Eh, L'elenco è nella tabella A e voi dovete replicare quella tassonomia, cioè non avete nessuna autonomia di cambiare i nomi delle voci o l'ordine. Potete, se non si applicano alcune voci, okay? so, tutela del paesaggio per dire, o strutture sanitarie convenzionate per dire, potete omettere la singola voce, ma per il resto, per quelle che si applicano, dovete, dovrete fedelmente riprodurre voci e sottovoci. Disposizioni generali, dovrete inserire il programma per la trasparenza e l'integrità, gli atti generali, gli oneri informativi per cittadini e imprese poi ci sono tutte le informazioni relative all'organizzazione organi di indirizzo politico, rendiconti, articolazione degli uffici, telefoni e posta elettronica eh, particolarmente corposa è la sezione personale eh, su questo ci sono già delle domande a cui risponderemo dopo perché adesso devo assicurare per dare tempo ai relatori che sono dopo di me un'attrazione il più veloce possibile incarichi amministrativi di vertice, dirigenti, posizioni organizzative non è colpa mia eh. io se volete vi dico quello che dice il legislatore lo so che è difficile eh... ha ragione eh. io posso riportare se mi, se mi ascolteranno riporterò in questo momento prendetemi come vostro consulente provo a dirvi come possiamo farlo in modo sostenibile questo posso provare a tassi di assenza, incarichi conferiti e autorizzati, contrattazioni collettive e contrattazione eh, integrativa. Ma poi andiamo avanti. Dati sulla performance laddove applicabili, i dati sugli enti controllati, attività e provvedimenti, sovvenzioni, contributi e su sussidi sì che do, bilanci, beni immobili se pago dei canoni di locazione se qualcuno paga a me dei canoni di locazione servizi erogati pagamenti dell'amministrazione in quanto tempo pago i miei fornitori ma questo l'indicatore di tempestività di pagamenti era una cosa che ci doveva già essere e poi collaborazione con consulenti bandi di concorso, controlli sulle spese eh, e una serie di altri contenuti magari di scarsa applicazione almeno questi eh, al, mondo, al mondo della scuola Ovviamente io alle sanzioni dedico una sola slide perché non mi piace fare terrorismo psicologico però se vi devo fare un discorso completo ve lo devo dire che esistono delle sanzioni e ripeto mi scuso quasi a dovervelo dire però sanzioni disciplinari per gli individui, sanzioni per responsabilità dirigenziale, responsabilità per danno erariale non solo, ci sono poi delle sanzioni per le organizzazioni nel senso che è previsto che se c'è un'organizzazione che non rispetta in modo strutturato questi adempimenti io gli sospendo i trasferimenti che in qualche modo se vogliamo la, la, aiutano, eh, la aiutano a vivere Beh, diciamo che si tratta assolutamente di un lavoro eh, corposo, complesso eh, nella seconda parte eh, io spero di riuscire a darvi, rispondendo alle numerose domande che sono arrivate, qualche suggerimento, indicazione pratica, anche se siamo in periodo di prima applicazione, quindi dovete sapere che così come vi state eh, misurando voi, tutte le altre amministrazioni del Regno, eh, pardon della Repubblica, eh, si, stanno, eh, si stanno cimentando con queste norme, quindi come tutte le prime applicazioni. Eh, io sono del parere che noi dobbiamo cominciare a fare le cose per gradi è impossibile pensare che da domani mattina queste informazioni siano su tutti i siti però è giusto che se io faccio una roadmap di quali sono le informazioni perché molte di queste informazioni ce le avete già probabilmente le dovete soltanto reingegnerizzare il sito web e dovete utilizzare un formato differente per pubblicarle dopodiché potete lavorare su quelle che vi mancano Uh, io spero di non avervi lasciato molto perplessi come questo mio amico che ormai lo sapete mi accompagna nelle presentazioni uh, e ovviamente per il momento uh, come dire, cedo la parola agli altri relatori e vi ringrazio per l'attenzione.